super caramellato, tzatziki, questa bianca, al fine di stimolare la mia fantasia. Ah, c'è scritto cetrioli, cetriolo. E avanti, Pioggia di crunch di muesli crunch mm. Satina, colazione con un super mega comfort food Porridge di avena con banana, cannella e burro di mandorle Secondo me la combinazione banana, cannella, burro di mandorle e avena Ha, cioè, ha qualcosa di magico almeno per me Quindi adesso come si fa? Porridge super basic Prendo una banana e un pezzo lo schiaccio dentro un pentolino okay. Più la banana matura, meglio è, più risulterà dolce. Quindi, resa a poltiglia la banana. Una bacca di vaniglia. Quindi, dopo aver messo la banana schiacciata con la vaniglia, aggiungo i fiocchi di avena. E infine aggiungo del latte di mandorla, che è proprio quello che faccio io in casa. Voilà! Una spolverata di cannella. Adesso metto sul fuoco, faccio sobbollire il tutto e faccio asciugare i liquidi, praticamente. Nel frattempo preparo la banana, praticamente la taglio a rondelle, la metto in un pentolino, un padellino con una spolverata di cannella. E adesso anche questa la metto sul fuoco. Così è anche il modo in cui ho fatto le mele caramellate nella cannella nel video scorso. Sono pronta in pochi minuti e guardate che effetto. A parte il profumo che si sprigiona in cucina, ma guardate l'effetto super caramellato. Ah, delizioso, grazie. Quando si è abbastanza rappreso, aggiungo dell'albume. Per la versione vegana potete aggiungere delle proteine in polvere, ad esempio, io uso quelle della soia o dello yogurt vegetale, quello di soia, ad esempio. Uh, io oggi voglio usare gli agumi, che mi raccomando per non farlo diventare una frittata. Whisk, se non dimenticate di aggiungere i semi di chia! Quando ha raggiunto la consistenza che desiderata, a me piace bello denso, è pronto. Io per avere una consistenza più cremosa aggiungo un cucchiaio di yogurt greco, così alla fine. E chiudo tutto con un bel swirl burro di mandorle. E voilà! La prelibatezza del giorno è pronta. Per me questo è comfort food a livelli stratosferici. Sì, siamo ancora in situazione tavolino, ma oggi in teoria arriva quello nuovo e, e in questo weekend è anche arrivata un nuovo regalino che mi sono fatta il trapiello. Yes. Mm. Ho anche aggiunto dei semi di canapa. Hashtag Gusto Terra. Bello, le sedie già pronto e bello. Ecco, è già sporco. No. Ah, posso assiedermi ad altezza umano. Ora il puff non sarà più indispensabile. Bella. Yeah. no adesso adesso lasci stare la rete fuori e facciamo il tavolo tavolo tavolo montato finito finalmente si può pranzare e oh, guarda il mio pranzo vada là ah, che bella luce che c'è qui oggi per pranzo abbiamo couscous con ceci avrei potuto farli speziati ma non ho voglia zucchina alla griglia con un pochino di timo perché ieri all'esse lunga abbiamo comprato la piantina e adesso la uso come insaporitore pomodorini che abbiamo preso sabato al mercato centrale cioè praticamente siamo andati a casa con 8 kg di pomodorini E sono buonissimi E fetta Pranzo colorato E adesso faccio la foto perché qui è perfetta Che culo cool. Finalmente essere subito qua al tavolo Significa che ci si può abbassare le cose dal buco Yeah Acqua Qui dietro è ancora eh, disastro perché adesso attendiamo la credenza e eh, una libreria. Ma la consegna è data a luglio quindi. Sarà. via dal mare apposta per lei. Eh, mi sa. Questo è alto per i miei piatti. <ride> Ho appena ricevuto il pacco uh, de, da parte di L'Orto di Barbieri Praticamente se avete uh, seguito il mio ultimo vlog Vi raccontavo di come mh, non trovavo più tanta gioia e excitement nel mangiare ciò che mi cucino io In realtà dopo aver letto i vostri commenti sono arrivata alla conclusione che a me piace ciò che cucino e mi piace come mangio ma il problema è che in questi ultimi mesi ho sempre mangiato le stesse cose, soprattutto cucinate sempre nello stesso modo. Questo l'ho vissuto principalmente quando eravamo su montagna perché facevamo una grandissima spesa che ci durava almeno due settimane, però gli alimenti erano sempre gli stessi. E li facevamo girare, ok, però anche il modo di cucinarli e prepararli era sempre lo stesso, non avendo eh, il frullatore, non avendo il forno, eccetera. Quindi sempre verdure saltate in padella e vi dico che anche solo cuocere le zucchine al forno con un po' di timo, un po' di erbe, ti cambia totalmente. Quindi al fine di promuovere questa uh, variazione nel mio parco alimentare, non uh, mangiare sempre le stesse cose perché compro sempre le stesse cose, eh, oh, senti, eh, non si è perfetti, um, mi è arrivato questo pacco da parte di l'Orto di Barbieri che... Sono tutte frutta e verdura del loro orto di super stagione. L'idea è quella di uh, avere alimenti che solitamente non comprerei, alimenti che mh, non so nemmeno come si cucinano, come si utilizzano, al fine di stimolare la mia fantasia. Quindi non ho idea di che cosa ci sia qui dentro, lo scopriamo. Aha, vedi, io questa non la compro mai! insalata riccia buona mm. radicchio radicchio io ho un rapporto amore odio Jimmy lo ama io lo trovo troppo amaro però ecco tipo questo che cos'è eh, ah c'è scritto cetrioli cetriolo al supermercato si trovano altri tipi di cetrioli oh, frigitelli buoni ma non so come si cucinano vedi, vedi sono già <ride> oh oh questo io so che cosa sono dimmi che sono le fragole sì! ragazzi queste sono le fragole più buone che io abbia mai assaggiato. Cioè, sanno di fragole, sanno di... sono speciali. Mm. Oh, che belle! Ok, allora, qui c'è un trittico di melanzane, questa è quella solita, normale, poi c'è questa tonda, spettacolo, poi <ride> questa più striata e poi, ragazzi, questa bianca. Ma che figata è? Wow! Bellissimo! Ah, caramelle! Albicocche. E infine, zucchine bianche e verdi. Io adoro le zucchine bianche, soprattutto mangiate crude. Secondo me sono buonissime. Quindi... Questo è un modo alternativo che ho pensato per risvegliare il mio palato, oltre a tutti i consigli che mi avete dato. E basta. Oggi sono la mattina qua a lavorare e poi nel pomeriggio, anzi no, per pranzo vado dalla Vale perché lavoriamo insieme. Portiamo avanti un progetto, cerchiamo di sviluppare un progetto e lo scoprirete a breve. Mm. Comunque ho un sacco di novità e nel prossimo vlog ve le, ve le racconterò, cioè una in particolare e poi, e poi con calma tutte. E... Pranzo di oggi dalla Vale, pre-giornata di lavoro. Branzino, insalata, cracker e proviamo questa. Maionese, no scusa, cos'è? Senape. Senape, è in tedesco non capisco. Senape media. Senape media, piccante, senza zucchero, esatto, giusto? Senza zucchero zucchero. Quindi ingredienti sono inglese, eh? acqua, min no, cioè in inglese, acqua minerale, semi di mostarda e aceto yes. Siete in bilico sui cracker Sembra maionese. Sì, sì, è buonissimo. Cioè, è super profumata poi. È forte. <ride> è la cretina. Cioè, io gliel'avevo detto, detto che era forte, però è il mio Cioè, è della piccantina. Piccantina. Buona, è buona. Cioè, è. Mm, eh, è da stare. diluire. No. Da diluire con lo yogurt. Anche se la metti nell'insalata, un po' di sì. extravergine d'oliva. Sì, un litro d'acqua per diluirla. <ride> Adesso la Vale dice, aggiungo del succo di limone. Lei tira fuori il limone. Eh sì. Eh. Io ti avrei tirato fuori il... Esatto. <ride> so esattamente cosa avresti fatto. Eh, lo so. Vabbè, dai, dai. vogliamo vedere lo stesso. Però ho comprato dei limoni al supermercato, è pure bio, Molto perché bene. così ci posso mangiare la buccia, Hai giusto? Hai con le foglie, sono più buone. Ok, no. questo è lo step successivo, oh, calma. next step, <ride> bell'abbinamento. Ho bisogno di chiederti una cosa, ok? Molto seria. Ma tu, ogni volta rimetti il mio spazzolino, Sì perché hai paura che io non lo cambi e utilizzi il tuo, no, però. Perché ogni volta ripendo di. Cioè. Ma non capisco, mi sento stupida cioè. ho come tutto In realtà perché so che se c'è altrimenti Mi farebbe fatica di me <ride> Che stronza Buongiorno Ho appena finito di preparare una ricetta Per un lavoro E praticamente adesso mi ritrovo Il cibo che ho preparato La bellezza di fare foto del cibo È poterlo mangiare dopo Questa è una salsa Tzatziki Fatta con cetriolo e aglio grattugiato, un po' di succo di limone, della menta, ci cioè sarebbe dovuto andare l'aneto, ma io non l'ho trovato, alessi lunga, non c'è. E mm -mm -mm! Sale, pepe e ovviamente yogurt, tutto mescolato e questa erbetta che vedete sopra è la barba del finocchio che tutti buttano, anch'io molto spesso, però in realtà è molto aromatica ed è buonissima. Insieme a questo oggi... Sono in modalità gourmet in questo periodo perché mi sto proprio impegnando a variare di più e a divertirmi di più in cucina, cosa che nell'ultimo periodo avevo lasciato un po' andare ed era la noia che mi... Ma io posso in ogni video avere te che mi giri per casa nudo? Però io non posso sapere se stai facendo un selfie o la ripresa. Prima è inquadrata sul forno, ho detto: Tanto inquadra il forno! Adesso mi stavo per girare, ma tu. Mm. Vabbè, la gioia di stare al quinto piano, eh, con nessuno davanti. E comunque, oggi ho deciso anche di cuocere le patate dolci a pasta arancione. Eh, invece che al cartoccio come al solito le ho fatte a barchetta e alcune anche a patatina, insomma adesso voglio vedere quale mi ispira di più, però insomma questo e poi mh, in realtà di proteina principale, contorno, eccetera, mi faccio semplicemente delle uova sbattute perché arrivi a un certo punto dopo che hai passato troppo tempo a cucinare che non hai più voglia di cucinare, quindi qualunque cosa, purché sia veloce Pranzo super arancione, senza tante verdure, ma le patate dolci sono piene di fibre quindi vabbè, non avevo voglia e mi sono dimenticata e adesso salsa un bel tollo oddio che buona che ha non lo so perché io lo vedo molto buio però certo che io con la maglia di Sailor Moon tu Simba mm, potremmo andare in giro così eh io loro molto Simba ci prendono per matti ci no se passiamo davanti al negozio di Walt Disney ci sta che ci prendono a lavorare lì eh. cena di questa sera con insalata di pollo e avocado che è sotto, sotto tutto poi la salsa tzatziki che è rimasta, le patatine che sono rimaste, e ho fatto queste tigelle. Praticamente ho fatto l'impasto con farina di quinoa e yogurt, mescolati con bicarbonato e sale. Praticamente si uniscono in una ciotola e piano piano si mescolano e andandoci a lavorare a lungo eh, si crea un panetto morbido che poi ho lasciato riposare in frigo e semplicemente questa sera ho steso e cotto in padella questo è il risultato finale adesso vi faccio vedere l'ho un pochino bruciacchiato a un certo punto però questo è il risultato finale dei mini paninetti che in teoria l'idea sarebbe questa No, un ostia no, guarda li apri a metà fai sacca dammi un cucchiaio o dammi la forchetta Guarda Fai la sacca Metti La salsina Tieni Grazie. Grazie E lo mangi Spettacolo Siamo giunti al termine di questo video Vi vorrei salutare Siete... Siamo un po' storti in questo momento Ma eh, va bene siete in bilico sulla caraffa dell'acqua e vi lascio facendovi vedere questa che ho appena preparato, una specie di granola, è, è deliziosa, ve ne parlerò presto su Instagram e filmerò anche la ricetta. Sono ancora in una fase di testing. Questa mi piace, ma devo migliorare un pochino di cose. Quindi appena l'avrò eh, perfezionata, vi condividerò tutto, state tranquilli. E insomma, bisogna fare le cose fatte per bene. E basta. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Per il prossimo vlog ho un grande, per me almeno, annuncio. Quindi non perdetevelo. E basta. Noi ci vediamo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Grazie a tutti, ciao ciao! Ragazzi, allora, la Silvia mi ha detto di provare questo crunch che ha fatto lei. Ora, io l'ho già provato, però, visto che il taste test l'ha fatto bene, facciamolo. Una... Bomba, è veramente una bomba Spesso e volentieri a me le cose della Silvia non piacciono perché abbiamo dei gusti un po' diversi Ma questa è una bomba, grande Silvi Facciamo un bis, però solo di questo mm. Buono, davvero davvero buono, madonna Ora mm. il problema è non mangiarne troppo Pioggia di crunch, di muesli crunch uh, Che poi le noci non so, che ci sono Noci di Macadania. Non lo so Sono abituato a fare i video selfie Va bene, eccolo Che belli io. Tipo, stasera ci sta bene anche sul gelato Ora, visto che io sono drogato di questa roba mi rode il fatto che me l'abbia fatta solo ora, Silvia. Eh, mi sa che passerà delle nottate a fare muesli Musley come se non ci fosse un domani. Ah, pioggia di muesli